E continuiamo nella nostra classifica di paradisi fiscali e criptovalute. Al, punto, al posto numero 4 troviamo Malta, la vicina interessantissima Malta che più volte abbiamo citato, con cui mi trovo a lavorare praticamente su base giornaliera è interessantissima anche sotto questo punto di vista in realtà Malta ha pro ma anche numerosi contro come numerosi altri settori del resto voi sapete che da me avrete solo e soltanto la verità quindi non sono quello che venite venite a Malta perché si paga il 5% di tasse è sicuramente una realtà interessante anche sotto il profilo cripto ma ci sono dei contro i pro sono che è sicuramente è stata la prima a intervenire in termini di regolamentazione ho colleghi vicini e amici che hanno partecipato alla, alla stesura della, della regolamentazione a Malta per quanto riguarda le cripto per cui è interessantissimo oggi investire in Malta sia a livello individuale che a livello eh, societario quindi costituirsi sotto forma di persona giuridica per investire la grossa differenza è che eh, la persona fisica nel, nel, nella breve attività speculativa impropriamente detto cioè se è un amatore in sostanza può eh, pensare di non subire nessuna plusvalenza sugli investimenti in, in criptovaluta ma, eh, se invece è un'attività professionale in termini di persona fisica, allora più difficilmente riuscirà a sfuggire alla tassazione. Tendenzialmente, però, dovete sapere che se mi organizzo sotto forma di società, a determinate condizioni, è possibile rientrare anche eh, con, tramite una società, anche per l'e-crypto, ottenere una tassazione eh, sui propri investimenti del, del 5%. Quindi, è assolutamente secondo il classico sistema maltese del 2-tier insomma think about it perché è obiettivamente interessante i contro sono che eh, è stata la prima ma è stata anche quella più abusata non so se vi ricordate il fenomeno delle ICO, non se ne parla più ci hanno spaccato le scatole per non dire altro, ma soprattutto quello che è successo sulla mia scrivania, un delirio sotto sei, eh, ma eh, fortunatamente è finito questo delirio più che altro il fisco maltese in questo momento, e eh, questo lo dico per chi pensa che il fisco maltese non esista è intervenuto a gamba tesa e quindi regolato e osserva da vicino tutto quello che riguarda le ICO, quindi è vero che ce ne sono di meno, ma comunque ci sono e vanno disciplinate. In questo momento non è particolarmente semplice eh, passare attraverso le maglie del, del fisco maltese se state pensando di implementare una, una ICO volgarmente detta ICO. Ora, come si fa? Di nuovo a prendere la residenza fiscale maltese è presto detto. Siamo comunque all'interno dell'Unione Europea, quindi vale anche qui la regola dei 183 giorni per chi, come noi europei, quindi italiani, spagnoli, inglesi, francesi, inglesi una volta comunque hanno necessità gli altri 27 paesi dell'Unione Europea, con carta identità valida per l'espatrio possono entrare a Malta e rimangono per più di 183 giorni sul suolo maltese automaticamente vengono considerati fiscalmente residenti a Malta. Così non è per gli extra UE, anche se lì. Sono delle, ci sono delle possibilità di, uh, di visa, quindi di comprare un passaporto, letteralmente o di aderire ad altri programmi che valgono in realtà anche per gli europei, come quello del, GPR, del GRP. Global Residence Program Maltese che è una, una, un programma secondo cui è possibile entrare a Malta ed assumere lo status di, di residente fiscale um, pagando al fisco una flat tax del 15% con un cap minimo di 100.000 euro l'anno è un po quello che l'Italia ha fatto con il 24 bis del testo unico non so se Cristiano Ronaldo forse mi viene in mente no? quello che è successo diciamo che insomma, Malta chiaramente l'ha partorito prima e poi gli italiani si sono sono, sono, hanno preso ispirazione ok ma passiamo al 5 al quinto posto della nostra classifica ideale e ritorniamo saltiamo continuamente spaziamo da un posto all'altro del, del pianeta e quindi da malta e ritorniamo nel sud est asiatico perché il sud est asiatico comunque ci va più pesante in termini di agevolazioni e noi ci piace la malesia la Malesia che poi è blacklist sotto il profilo delle persone fisiche per cui di nuovo uh, watch out perché, perché come sappiamo nella, mh, quando sei sulla blacklist è molto più probabile che ti arrivi un accertamento perché è presto fatto nella misura in cui l'onere della prova è a tuo carico. Ci torniamo da un secondo. La Malesia valuta le cripto come asset uh, volgarmente diciamo se volessimo tradurlo in italiano come patrimonio ma non è esattamente diciamo come immobilizzazione ma non è esattamente corretto. Quello che però è corretto è che non sono tassati quindi plus di cripto anche la Malesia possiamo andare a realizzarle, evidentemente esentasse. La Malesia è interessante perché in realtà, rispetto di quello che si può pensare, è in realtà molto sviluppata in termini di regolamentazione, è stata una delle prime a regolamentare soprattutto gli exchange, se pensiamo a exchange famosi come l'Uno, come Tokenites, bene, chi è del mestiere sa che hanno preso uh, vita in, in malesia per cui uh, di nuovo è importante andare appunto in un paese che non solo non tassa ma sa esattamente di cosa stiamo parlando perché possiamo andare anche in Papua Nuova guinea Uh, come dire non avremo in ogni caso l'applicazione di tassazione ma probabilmente sarà molto più complicato avere un conto corrente per incassare una plusvalenza um, per trasformare diciamo da exchange ad accogliere poi in fiat l'eventuale uh, equivalente da cripto nella, nella valuta locale o in altra valuta ok quindi è interessante e necessario dal mio punto di vista andare in una, in una giurisdizione che parla la nostra stessa lingua Quindi non cerchiamo esclusivamente risparmio fiscale ma anche la possibilità di interagire con i soggetto che è dall'altro lato altrimenti dei nostri soldi non ce ne facciamo rischiamo di non farci assolutamente niente ma torniamo per un secondo alla residenza fiscale malese perché perché è interessante dal mio punto di vista la Malesia ha tantissimi vantaggi comunque c'è l'abuan che il primo porto commerciale dell'asia eccetera eccetera ok adesso rimaniamo focus sulle cripto però la Malesia è interessante prendere una residenza fiscale personale in Malesia non è semplice vale anche qui la regola dei 183 giorni e poi ci sono una serie di altre regole sotto regole che vanno ad agevolare una serie di soggetti, uh, per esempio i cosiddetti experts, che sono uh, persone che si distinguono nel campo dello sport, della scienza o della tecnica, quindi si ha questi requisiti, è più semplice acquisire una residenza fiscale in Malesia, ancora uh, sono agevolati i cosiddetti professionals, quindi i professionisti che però devono avere un certificato di buona condotta prodotto dal paese di propria provenienza, quindi anche qui non è semplicissimo, dopodiché c'è un'altra categoria di soggetti che sono tendenzialmente le persone che hanno tanto tanto che. Gli high net worth, individual, worth, worth net individual, cioè le persone che hanno un bel po' di patrimonio, perché qui la Malesia ci dice va bene: se hai perlomeno 2 milioni di US Dollars, su un conto corrente per un periodo consecutivo di 5 anni, allora io ti prendo in considerazione per, una, per un visto permanente, per una residenza fiscale permanente. Ok. Un'altra categoria di soggetti che la Malesia va ad agevolare è ehm, quella che rientra eh, nella, in un sistema piuttosto complesso di. C'è un punteggio complesso, però ti dicono che se tu superi i 65 di questi 120 punti base, allora automaticamente puoi ottenere la residenza fiscale malese, però non mi fate entrare nei dettagli perché è un, è un casino che, che è la metà bassa. E poi anche in ultimo gli sposi di cittadini malesi, quindi se vi volete sposare un malese per, per, per, per prendere la residenza fiscale, siete... Benvenuti, ok. Ma passiamo, andiamo oltre nella nostra classifica e arriviamo al, post, al, al posto numero 6. Quindi siamo scesi al podio. Ma vi ricordo che non c'è nessun podio, dipende da quello che cercate voi e non dalla classifica che vi do io oggi. C'è la Svizzera. Svizzera è sicuramente interessante come sempre direi soprattutto quando siamo in presenza di fatturati interessanti o comunque di realizzazione di capital gain interessanti, in questo caso ricordiamo che stiamo parlando di cripto, quindi ci rivolgiamo, ci rivolgiamo agli investitori in generale e non tanto agli imprenditori allora, Svizzera è interessante e anche qui c'è una differenza che abbiamo visto se vi ricordate nel mio video sul forex la distinzione fondamentale è quello tra amatori, principanti e professionisti perché i primi avete caratteristiche non sono tassate sulle plusvalenze da capital gain ma in realtà anche di forex giusto per legare questo a un altro video di tax planning internazionale mentre se ti pone come professionista e allora sarai sottoposto tendenzialmente a tassazione per esempio l'attività di mining per esempio il salario e lo stipendio legato a qualcuno che lavora nel mondo della cripto, allora quello è tassato e non ci sono santi però la svizzera è interessantissima anche a livello di sviluppo e di implementazione di tutto quello che è la blockchain, del mondo della blockchain, e in questo senso è considerata una delle hub europee più importanti, insieme alla Germania, ma vi direi la Svizzera anche di più. Tra l'altro, ha sviluppato una normativa ad hoc per quanto riguarda, subito dopo Malta, per quanto riguarda la tassazione delle cripto, quindi è, si è portata molto avanti. In particolare, il cantone di Zugo è quello a cui guarderei se eh, volessi intraprendere un'attività di blockchain all'interno della, della Svizzera. Um, posso dirvi che, uh, per esempio, se pensiamo alla ITV Foundation, è eh, di uh, è sottoposto alla, leg alla legge di svizzera, è nato in Svizzera, quindi come dire, si sono fatti numerosi passi avanti in questo senso a burbe condita, cioè fin dal principio la Svizzera direi che non ha perso tempo. Tutt'altra cosa è prendere la residenza fiscale in Svizzera. I miei clienti, ai miei, lo sanno gli utenti di tax planning internazionale forse meno, ma ehm, chiaramente parliamo di un paese extra UE, quindi al di là di tutti gli accordi che pure ci sono tra la Svizzera e eh, la comunità europea, l'ex CE. obiettivamente non è semplice, è sotto un profilo personale assumere una residenza fiscale, quindi prendere il permesso B e soprattutto farselo trasformare in C, vi dico che c'è da buttare il sangue, però, se l'intenzione di nuovo è quella di andare a investire e svilupparsi nel settore delle blockchain ha assolutamente senso pensare alla Svizzera. Um, seguiremo le normative le evoluzioni in questo senso, uh, cioè di, di, di acquisizione della residenza fiscale personale. Speriamo che da qui a qualche anno, quando il, si comincerà a non dico a sgredolare, ma quantomeno si, si apriranno alcune porte all'interno del muro dello scambio di informazioni che sono tutti i temi collegati, probabilmente ci sarà una specie di disgelo e allora anche prendere la residenza fiscale in Svizzera potrebbe diventare interessante. Interessante perché poi la blockchain, se andiamo a vedere quello che succede in Svizzera, è utilizzata o comunque sta cominciando ad essere implementata anche nel settore pubblico, quindi come vi dicevo all'inizio vi confermo che la Svizzera da questo punto di vista è estremamente avanti. Quindi interrompiamo il video perché passiamo all'ultimo e definitivo della serie.